Dunque, questa mattina iniziamo, spero che siate svegli e ben presenti, iniziamo a eh, affrontare un argomento tra quelli un pochino più difficili del corso, no? finora abbiamo fatto cose facili, la ricorsione, no? che di fatto è una tecnica di programmazione abbastanza utilizzata a valle del, del guado attraverso cui dobbiamo passare relativamente anche semplice da implementare però richiede diciamo così uno sforzo concettuale per poter essere compresa e padroneggiata no? che non, non, non ce lo nascondiamo, non è affatto banale. No? Eh, perché dobbiamo farci del male in questo modo? Ma perché per affrontare e risolvere molti tipi di problemi uno strumento di questo genere, no, che poi è uno strumento di programmazione una tecnica di programmazione è eh, molto utile, no? diventa molto più semplice affrontare la soluzione di alcuni problemi in modo ricorsivo che non doverla fare in, in modi diversi. Hm? Allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando eh, di un meccanismo di programmazione che ci permetterà di affrontare dei problemi anche complessi, complessi cioè con molte potenziali soluzioni eh, soluzioni che, tra l'altro, devono essere trovate, scoperte, con un approccio, diciamo così, di tipo divide-timpera, cioè dividendo le, tutte le soluzioni possibili in gruppi, affrontando un gruppo per volta. E questo ci permetterà di inventarci un metodo sistematico per poter esplorare tutte le possibili soluzioni o potenziali soluzioni. Uh, questo è il motivo principale per cui parliamo della ricorsione, no? quindi poter affrontare un problema che ha uh, tantissime soluzioni potenziali possibili e imparare a elencarle, enumerarle, trovarle, provarle una per una. No? Se io vi dicessi giochiamo una partita a qualunque gioco, domino, domino è facile, devi solamente mettere tesserine, no? Però in ogni, in ogni, ad ogni turno tu devi mettere una tesserina tra quelle che hai e quelle che rispettano i vincoli che sono determinati dalle tessere che in quel momento sono in campo. Allora, ad ogni passo ho una serie di scelte possibili le quali vanno a costruire uno spazio di possibilità sempre più ampio. Ecco, per poter vincere no, a questo gioco dovremmo essere in grado di esplorare tutte le scelte possibili. E come facciamo a generare tutte queste scelte possibili? Non so quanti pezzi io, devo scegliere quale pezzo, da che parte girarlo, dove, dove attaccarlo, sono le alternative che con le tecniche di programmazione che conosciamo adesso rischieremo di, di, di, di, di impantanarci, no? di incasinarci, di dimenticarne qualcuna. Invece la ricorsione ci dà un modo molto ordinato per poter generare automaticamente tutte le soluzioni che ci servono. L'altra cosa è che ci serve come strumento, l'ultimo punto qua, il motivo per cui eh, affrontiamo la ricorsione, ci serve come strumento per poter capire e poi usare le strutture dati che intrinsecamente sono ricorsive. Gli alberi e i grafi. No? Alberi e grafi per poter essere attraversati, per poter fare qualunque operazione sensata, hai bisogno diciamo così, di una procedura ricorsiva per poterlo fare. Hm? E quindi ci serve un pochino come anche tecnica di uso, no? di gestione di queste strutture dati. Allora, la definizione è molto semplice. Cos'è che intendiamo come ricorsione? Beh, un programma, una funzione, un metodo, una classe, viene detta ricorsiva se nella sua implementazione di quel metodo, ad esempio, compare una chiamata al metodo stesso. Ok? Dentro l'implementazione del metodo Pippo, a un certo punto chiamo di nuovo il metodo Pippo. Chiamo se stesso richiama se stesso, oppure, questa è la ricorsione diretta, oppure la ricorsione indiretta significa che all'interno di un metodo se ne chiama un altro, il quale ne chiamerà un terzo, il quale alla fine poi richiamerà il metodo di partenza, quindi questo ritorno di richiamare se stessi potrebbe anche non essere diretto ma passare attraverso una serie di metodi intermedi, non fare nessuna differenza ovviamente. Ovvio che cosa succede? Che se io ho un metodo che a un certo punto chiama se stesso, verrà lanciata una seconda esecuzione dello stesso metodo che a un certo punto richiamerà se stesso che quindi lancerà una terza copia di quel metodo che a un certo punto richiamerà se stesso e così via quindi bisogna fare attenzione che una ricorsione non si trasformi in un pozzo senza fondo di cose che richiamano se stesse e che richiamano se stesse all'infinito l'infinito non esiste, prima o poi la memoria finisce eh, senza poter, diciamo così ritornare indietro e uscire da questo benedetto metodo quindi questa idea qua di ricorsione che viene data dalla, da, da questa immagine è un po' sbagliata nel senso che noi mentalmente abbiamo l'idea che questa incasellarsi del televisore che riprende se stesso, che riprende se stesso che riprende, se stesso, che riprende se stesso va davanti all'infinito noi non vogliamo una ricorsione che va davanti all'infinito vogliamo una ricorsione che a un certo punto ci porti un risultato quindi va un, va un pochino gestita questa, no? Quindi il meccanismo di base è una procedura che sia in grado di chiamare se stessa. E poi vediamo come. Hm? Eh, vabbè, questa è una vignetta che circola nei gruppi di informatici. Eh, in realtà il concetto di corsione in matematica viene usato molto spesso, tante volte in modo teorico. No? Se guardate una possibile definizione del fattoriale di un numero, c'è scritto che il fattoriale del numero n è per definizione n moltiplicato il fattoriale del numero n-1, per tutti i casi in cui n sia maggiore o uguale a 1. Mentre invece se n è uguale a 0, per definizione il fattoriale vale 1. Vabbè, questo è un caso particolare. Quindi, qui non ci dice una formula per calcolare il fattoriale, ma ci definisce se tu sai calcolare il fattoriale di n se sai calcolare il fattoriale di n-1. Quindi questo ci può dare un'idea di come implementarlo questo. Adesso per calcolare il fattoriale noi non faremo mai questo, una procedura ricorsiva, nella pratica. Facciamo un ciclo for che moltiplica il numero da 1n, a no? Però se vogliamo far fede a questa definizione matematica che è ricorsiva perché esprime un valore nuovo, una, una funzione nuova, il fattoriale, che non conosciamo sulla base della funzione stessa. E allora puoi dire che, il una traducendolo in Java, il modo per calcolare il fattoriale di un numero n Applicando la definizione, se per caso n è 0, siamo nel caso particolare, allora il risultato è 1, il risultato del fattoriale è 1. Altrimenti, se n non è 0, quindi sarà maggiore o uguale a 1, il risultato è la moltiplicazione di n per il risultato della chiamata alla funzione fattoriale su n-1. Quindi sto chiamando una funzione che guarda caso sono sempre io. E questa funzione allora a sua volta farà esattamente lo stesso lavoro, ma con un valore di n che è diverso. Perché se io chiamassi la stessa funzione con lo stesso valore di n, è garantito che il programma non terminerà mai, perché la funzione farà sempre esattamente le stesse cose, perché avrà sempre lo stesso valore di n. Il fatto che questo programma termini ed effettivamente mi restituisca il risultato giusto, è diretta conseguenza del fatto che ogni volta che viene chiamata questa funzione viene chiamata con un n più piccolo con un problema più facile da risolvere calcolare il fattoriale di n-1 è pochino più facile di calcolare il fattoriale di n e quindi se io, ri io itero, riapplico questa regola ogni volta avrò un problemino più facile da risolvere fino a quando il problema sarà così facile che n vale 0 e allora solo il risultato. Una volta che il risultato con n uguale a 0, chi ha chiamato il fattoriale con, n, con parametro 0 prenderà questo risultato che vale 1 e lo moltiplicherà per n, che in quel caso varrà 1, ovviamente, perché se n-1 vale 0, questo n vale 1. Quindi farà un 1 per 1 e lo ritorna come risultato del fattoriale di 1. Questo risultato del fattoriale di 1 torna indietro alla chiamata ricorsiva precedente che lo moltiplicherà per 2 e così via. Allora, eh, poi ci entriamo bene in questo meccanismo. La prima cosa che ci, diciamo così, dobbiamo annotare mentalmente è che la procedura ricorsiva può terminare, quindi può darmi un risultato, solo se 1 ogni volta che viene chiamata viene chiamata su un problema più semplice e quindi via via la complessità del problema si riduce se rimanesse costante o se aumentasse non potremmo mai a nessun risultato due, ci sono dei casi abbastanza semplici per cui la, perdone, la soluzione riesco a trovarla senza più far uso della ricorsione quindi la ricorsione è un metodo per affettare a dadini un problema in modo che poi ciascun dadino si possa risolvere senza la ricorsione in modo semplice, banale quasi ovvio ok? adesso quel fattoriale è un esempio che, ci, che non ha senso diciamo così, analizzare più di tanto perché ci porta è troppo semplice no? per, poter, per poter sembrarci utile infatti non è utile quindi ci portiamo a casa questi due primi concetti quindi praticamente noi dobbiamo, se vogliamo applicare questo metodo, dobbiamo cercare di immaginarci, dato un problema, il modo per trovare una decomposizione, una divisione del problema in sottoproblemi più facili, più piccoli e dello stesso tipo di quello di partenza perché se poi i sottoproblemi sono di un tipo diverso non potrò riusare la stessa funzione per rifare il stesso ragionamento ok? e poi a questo punto se ho diviso un problema in due sottoproblemi più facili vorrà dire che potrò usare la stessa funzione applicata a ciascuno dei due sottoproblemi separatamente allora uno dei due sottoproblemi a sua volta potrà essere o, o è facile da risolvere, lo risolvo al volo, oppure non è facile da risolvere, allora lo potrò a sua volta decomporre in altri sottoproblemi dello stesso tipo ma più piccoli cercherò di risolverlo e poi dopo quando avrò finito di risolvere questo problema tornerò al secondo sottoproblema di, del primo giro allora, qui, Capiamo che è facile perdersi mentalmente, di capire a che punto sono arrivato, problema, sotto problema, sotto sotto problema. Quindi dovremmo darci un pochino di, di metodo di ragionamento. Cioè, immaginiamo che io in quest'aula voglio sapere chi di voi è più vecchio. È nato prima, vecchio non si applica ancora. È un problema semplice, no? Di ordinamento, di max, eccetera. Però immaginiamo che questo sia il mio problema. Allora, io posso sapere chi è nato prima in una classe di tot persone. Però potrei decidere di dividere questo problema in due sottoproblemi. Divido l'aula in due e prima trovo il più vecchio di, del ramo sinistro dell'aula e sarà una persona. Poi trovo il più vecchio della parte destra e sarà un'altra persona. E alla fine confronto loro due. Il più vecchio della classe sarà il più vecchio tra il più vecchio della parte sinistra e il più vecchio della parte destra. E come trovo il più vecchio della parte sinistra? Beh, prendo questo blocco, e lo divido a metà, magari così, le prime 5 righe e le ultime 5 file di banchi. Allora, troverò il più vecchio delle prime 5 file, il più vecchio delle ultime 5 file e li metterò a confronto. Questi due, il vincitore tra questi due diventerà il più vecchio del blocco di sinistra. Ovviamente, da questa parte farò la stessa cosa: divido 5 file, prendo questo, eccetera, separatamente. E ovviamente 5 file magari sono tante, e allora posso dividerle ancora a sua volta: le prime 3 colonne e le altre 4 colonne. Pesco di qua, pesco di là, metto insieme, e mi darà il più vecchio delle prime 5 file della parte sinistra, e così via. A un certo punto, quando ho tre persone, quando ho due persone, quando ho una persona sola, sarà lui. Quando ne ho due, dico, vi confronto. Cioè, arriva una dimensione per cui non vale più la pena dividere. Oppure una dimensione in cui, che ne so, se alla fine mi rimane solo la prima fila della parte di sinistra, dove non c'è nessuno, il problema è già bello che è risolto, non c'è. No? E quindi non è inutile andare a dividere le sedie vuote. Se non ci sono persone, se non ci sono dati, il dentro non mi serve. Allora, che cosa sto usando? Sto usando un, un problema, un meccanismo per dividere lo, lo spazio delle soluzioni, in questo caso in due, come ho detto, ogni volta, e poi una regola per rimettere insieme le soluzioni parziali che ho trovato. Perché io dico, so risolvere il problema nella metà sinistra, so risolvere il problema nella metà destra, ma poi ho due soluzioni. Ho due... Mh soluzioni parziali qual è quella giusta? allora devo confrontarle e decidere quale diventa la soluzione giusta quindi prima divido il problema poi impera conquisto la soluzione di ciascun sottoproblema e poi rimetto insieme le soluzioni dei sottoproblemi in un problema unico questi tre passi ci sono sempre quindi divido il problema P in sottoproblemi Q con I che siano più piccoli ma che siano dello stesso tipo, questo è importante che siano dello stesso tipo perché il fatto di essere dello stesso tipo mi permette di usare la stessa procedura quindi questo mi permette o di trovare una soluzione a un problema come era questo o una domanda, una funzione da calcolare l'età maggiore di, delle persone o un modo per esplorare lo spazio delle soluzioni possibili. cioè Ciascuno di voi è una possibile soluzione al problema. Sono io il più vecchio. È una possibile soluzione al problema. La sedia vuota no, non è una possibile soluzione al problema. Qui ci sono dei punti nello spazio di ricerca che sono potenziali soluzioni, e altri invece che non sono potenziali soluzioni. Tra quelle potenziali soluzioni devo trovare qual è la vera soluzione. Quindi, a volte parliamo anche proprio di esplorazione dello spazio delle soluzioni possibili. Esplorazione, cioè andare a guardare in tutti gli angoli, in tutte le possibilità, in tutte le combinazioni. In questo caso le soluzioni possibili sono il singolo elemento. Quindi esplorare uno spazio significa esplorare uno ad uno i singoli elementi. Allora esplorare uno a uno i singoli elementi effettivamente si fa più in fretta con un ciclo, bastava chiedere uno, uno dopo l'altro la data di nascita e si faceva, un calcolo di massimo semplice. Però a volte le soluzioni non sono solamente, non è così, il problema non è così semplice, così buono, e mi chiede dimmi qual è l'elemento tra questi che ha una certa proprietà. Magari devo capire se ci sono qua dentro delle persone che sono nate in giorni consecutivi. E capire qual è la catena più lunga di persone che sono nate magari il 3 febbraio, il 4 febbraio, il 5 febbraio. Ci sono? E questo è già un pochino più complicato. perché la mia soluzione possibile non è la persona ma è una sequenza di persone di cui non conosco neanche a priori la lunghezza, magari le vostre mamme si sono messe d'accordo e se ne andate tutti in fila 1, 2, 3, 4 tutti i giorni del mese Quindi a quel punto lo spazio delle soluzioni non è più lo spazio delle persone, degli elementi, ma lo spazio delle sequenze composte da elementi ordinati e non ripetuti tra di loro, purché abbiano una certa proprietà di, consecu di consecutività delle date. Ok, allora scriviamo un algoritmo che generi tutte le possibili sequenze di persone, sine, singole, coppie, terne, quaterne di persone, ordinate, senza ripetere le persone all'interno della paterna, ma provando a ordinarle in tutti i modi possibili e immaginabili. Non è banale da scrivere. Però, con la ricorsione, lo possiamo affrontare un po' per volta. Cominciamo a prendere una persona. Poi, dato una persona, formuliamo il problema dicendo, dato una sequenza di persone che sono nate in giorni consecutivi, trovare possibili aggiunte. Allora se ne ho due trovo il terzo, se ne ho tre trovo il quarto, se ne ho quattro trovo il quinto. Quindi ogni volta ripeto un problema e il problema, il sottoproblema, è aggiungere una persona a quelle che ho già. E quindi riesco a costruirmi in modo costruttivo, un pezzo per volta, delle catene, delle sequenze, e ad ogni volta che vado più giù nella ricorsione, che scendo di un livello nella ricorsione, avrò un elemento in più nella mia catena. Poi a un certo punto alla catena non potrò più aggiungere persone perché i giorni non quagliano. Vabbè. E allora mi fermerò lì, tornerò indietro e proverò con catene diverse. Quindi, soprattutto questa esplorazione dello spazio diventa complessa quando le soluzioni non sono elementi singoli, ma sono insiemi di elementi, sequenze di elementi, Sequenze ordinate o non ordinate di elementi ripetute o non ripetute. No? Forse ad analisi 1 avete fatto, o vi hanno ricordato, un pochino di calcolo combinatorio, no? dove c'era scritto la disposizione di tre elementi in otto posti, c'era la formuletta del coefficiente binomiale che vi diceva quante sono le combinazioni. No? E quindi se io, se io ho... Eh, 30 persone che salgono su un tram o una, su un autobus con 50 posti, quanti sono i modi in cui si possono sedere queste persone? E vabbè, questo se avete la formuletta lo sapete fare. Ciò che facciamo con la ricorsione è rispondere all'altra domanda, quali sono i modi in cui si possono sedere? Cioè tu sai che si possono sedere in, non lo so, 200 milioni di modi, ok? Elenchiamoli, perché di ciascuno di questi voglio vedere se è la mia soluzione. perché magari voglio vedere la, la disposizione ottimale dei pesi all'interno dell'autobus per consumare meglio le gomme eh? quindi fare in modo che disporre le persone all'interno dell'autobus il problema stupido che mi sto inventando adesso in modo che il baricentro sia più possibile al centro dell'auto quindi tenere conto di dove si siedono di quanto pesano le persone e distribuirle in modo ottimo allora, è possibile farlo in modo esaustivo, cioè generiamo tutti i possibili modi in cui le persone si possono sedere, per ciascuna calcoliamo la posizione del baricentro e troviamo quella che si trova più vicina al centro dell'autobus. Perché soluzioni analitiche a questo problema non ne abbiamo, non è che mi metto lì e faccio gli integrali e salta fuori dove, devono sedere, dove deve sedersi Antonio che è salito adesso non c'è, non esiste posso provarle tutte e trovarla migliore per fortuna in problemi discreti di matematica discreta le possibilità non sono mai infinite e quindi ho sempre almeno concettualmente la possibilità di provarle tutte quindi eh, cammini, insiemi percorsi, permutazioni combinazioni, cioè tutti diciamo così i cardini del calcolo analitico sono i meccanismi per dividere lo spazio, per dividere lo spazio dei problemi, delle soluzioni, ci danno un'idea di come andare a decomporre il problema. Allora, lo schema generale che useremo, che si usa sempre nella ricorsione, sono procedure di questo genere. Allora, immaginiamo di avere un problema da risolvere e quindi definiamo una funzione solve, un metodo solve, che prende il problema e mi restituisce, e mi restituisce la soluzione. Allora, se la soluzione la vogliamo approcciare con metodo ricorsivo divide-timpera, cosa facciamo? Come prima cosa prendiamo il problema e lo dividiamo in sottoproblemi. Questo è un assoluto codice, poi bisogna ogni volta inventarsi qual è la rappresentazione del problema, cioè questo problema cosa sarà? Una lista, un set, una mappa, una matrice? Eh, dipende, no? Da qual è il problema che stiamo risolvendo e lo dobbiamo dividere in altrettante liste, matrici, set, mappe, ciascuna corrispondente a una parte del problema. Poi questi sottoproblemi, uno per uno, li risolviamo. Quindi chiamiamo la funzione solve, che risolve il sottoproblema. Iesimo, primo, secondo, terzo, quarto. E ci mettiamo da parte la soluzione che abbiamo trovato per quel sottoproblema. Questo problema potrebbe non avere soluzione, la fila di banchi vuoti, potrebbe avere una soluzione che fa schifo o avere una soluzione che magari è anche buona. Se fa schifo se è buona lo scopro solamente dopo, quando prendo le varie sottosoluzioni e cerco di combinarle insieme, nella soluzione principale. Ogni procedura ricorsiva è convinta che lei sta risolvendo il problema completo. Quindi questa solution, per lei, è cacchio, ho trovato la soluzione. Poi magari non è il, pro, il problema che le è stato fidato, non è il problema originale, ma è un sottoproblema di un sottoproblema di un sottoproblema. A me non interessa. A me, procedura ricorsiva, mi è stato dato un problema, devo dare la soluzione a quel problema lì. Che quello sia quello il top level, oppure sia uno annidato da sotto, fa lo stesso. Il mio compito è quello. Quindi ogni procedura vede solamente questo pezzo qua. Da sopra mi affidano un problema e io sotto di me ho degli schiavi che sono delle procedure che sono capaci di risolvere problemi di quel tipo, purché siano un pochino più piccoli del mio. Che poi questi schiavi siano cloni di me stesso, non mi importa. Ok? Quindi ti dicono risolvi questo problema sapendo che puoi chiamare la funzione solve che è capace di risolvere pezzi di questo problema. Bisogna solo non perdere il filo di dove siamo arrivati. Sicuramente il programma non perde il filo, eh? noi un pochino potremo avere qualche difficoltà in più. Quindi di solito cercheremo sempre di tenere traccia del livello a cui siamo arrivati nella ricorsione. Cioè quante volte questa procedura si è chiamata se stessa. Quindi ci sarà la chiamata principale alla procedura ricorsiva, questa chiamata a livello 1, diciamo, questa chiamata chiamerà se stessa più volte e queste varie chiamate le chiamiamo chiamate di livello 2. E ciascuna procedura di livello 2, se fa delle chiamate ricorsive, queste saranno chiamate ricorsive al livello 3. E così via. Tante volte abbiamo proprio una variabile esplicita che chiamiamo livello, giusto per, per sapere dove siamo. No? Questo però eh, va avanti all'infinito, sta roba qua. Dobbiamo in qualche modo fermarla. No? Per fermarla dobbiamo scoprire se esiste, dobbiamo trovare, essere capaci di trovare, dei casi in cui il problema che mi è stato passato è abbastanza facile, banale, da poter essere risolto in modo banale. Dove per banale intendo senza far uso della ricorsione un'altra volta. Quindi se io ho una persona, è U. Se ho zero persone, si risolve. Se ho due persone, vado a vedere, sono nati due giorni consecutivi A prima di B, oppure B prima di A, oppure né una né l'altra. La risolvo così, non ho bisogno di fare chiamate ricorsive. Quindi devo sempre intercettare... All'inizio della funzione ricorsiva, prima di mettere in piedi tutto il meccanismo della ricorsione, di scendere ancora di livello, eh, non dico questa frase, mi viene sempre in mente Inception, il film, non so se l'avete visto. Prima di scendere a livello sotto, eh, mi chiedo se per caso non posso già risolvere la soluzione a questo livello qua, e boh, ho già la soluzione, ritorno alla soluzione senza bisogno, senza la necessità di scendere di un ulteriore livello e quindi interrompo questa catena di chiamate a livello di codice poi lo vediamo sul codice vero ehm, quando abbiamo tante chiamate ricorsive della stessa funzione ogni funzione ha le proprie variabili eh? quindi se io ho una variabile locale dentro quella funzione questa lista che si chiama subproblems e ho sette livelli di chiamate. In ciascun livello ci sarà una variabile che si chiama subproblems che è diversa dalle altre. Ognuna ha le sue. I parametri di una funzione e le variabili locali sono private all'interno di quella funzione. Se quella funzione ne chiama un'altra, quest'altra funzione avrà una sua copia dei parametri, problem, e delle variabili locali non confondiamoci, diciamo ma questa variabile si chiama i, sì, ma è i di, quel, di quale livello? di questo livello, di quello sopra, di quello sotto? quindi ogni variabile ha i suoi salvo che alcune di queste variabili siano dei riferimenti a delle strutture dati esterne allora queste sono esterne sono comuni a tutti, nel senso che tutti vedono la stessa struttura dati quindi bisogna fare attenzione almeno mentalmente, sei sicuri, ok, questa è una struttura dati, chiamiamola tra virgolette, globale, anche se non sarà mai una variabile globale, perché in Java non si fa, eh, ma condivisa tra tutte le funzioni, tra tutti i livelli di chiamata ricorsiva, versus questa è una variabile privata, a questo mio livello di ricorsione, e quindi le, le chiamate ricorsive al di sotto al di me non vedranno questa variabile, perché avranno la loro copia, e quando questa chiamata finirà per tornare al chiamante, questa variabile viene persa, distrutta. Perché esce dallo scopo della funzione. Ok? Ma è normale, nel senso che quando la funzione A chiama la funzione B, B non vede le variabili di A. Cioè, dal punto di vista del linguaggio non c'è nessun problema. E siamo noi che tendiamo a confonderci se per caso B è esattamente A, quindi non abbiamo A che chiama B abbiamo A che chiama A e allora dire che le variabili di A sono diverse dalle variabili di A ci confonde un pochino no? ma sono due A diverse sono due istanziazioni di A diverse a livelli di ricorsione diversi mm? ehm, questo lo saltiamo quando parleremo, lo riprenderemo quando parleremo di complessità ehm, se proviamo a rigirare lo schema generale della ricorsione sotto forma di esplorazione di uno spazio allora i sottoproblemi, problema barra sottoproblemi, diventano, dato uno spazio di soluzioni possibili, provare a decomporre questo spazio costruendolo poco per volta. Io prima ho fatto l'esempio di avere un insieme di soluzioni e decomporlo. Eh, molto spesso, quando la soluzione è complicata, conviene invece prendere l'approccio inverso, cioè costruire la soluzione un pezzo per volta. Allora io parto, se, la mia, se il mio problema cerca di trovare un elenco di persone, una catena di persone, allora partirò dal primo, pensate al domino, no? ho l'esempio di compleanno di prima, partirò dal primo livello, mettiamo la prima tessera del domino. Poi, messa la prima tessera, quali sono i possibili passi, cioè quali sono le possibili prime tessere da mettere? E dipende da quelle che ho in mano. Se è la prima mossa posso essere, mettere ciò che voglio. E allora per ciascuna possibile mossa faccio quella mossa. E poi ne esploro le conseguenze. Cioè, avendo fatto una mossa, ho cambiato lo stato del gioco. Questo S. È lo stato del gioco che inizialmente è partita nuova. Dopo che ho messo un pezzo lo stato del gioco è cambiato e quindi quando dovrò chiamare la procedura esplora lo spazio parte da un gioco che è già iniziato e quindi le mosse possibili a quel punto saranno diverse. Quindi la prima la chiamata di livello 1 esplorerà tutte le possibili prime mosse. Per ciascuna prima mossa io chiamo la procedura di esplorazione a livello 2 che esplorerà tutte le possibili seconde mosse data a quella prima mossa lì. Ovviamente poi quella di secondo livello farà la stessa cosa, lei proverà tutte le seconde mosse e poi chiamerà l'explore per esplorare tutte le possibili terze mosse. Poi spesso cosa succede? Che quando noi facciamo una mossa, dicevo cambiamo lo stato del gioco, cioè ho messo un pezzo, avrò, poi in pratica cosa vuol dire? Che avrò una list in cui ho fatto l'add di un pezzo. Prima di fare l'add del secondo pezzo possibile, devo togliere quello precedente. Ok? Pensate alla partita del domino, se metto il pezzo col 4... Potrei mettere il 4 da una parte o il 5 dall'altra. Allora, provo a mettere il 4, vedo che cosa succede ricorsivamente, poi tolgo il 4, metto il 5 dall'altra parte e vedo cosa succede ricorsivamente. Cioè, devo ricordarmi, se qui sono dentro un ciclo in cui faccio delle prove, che quando ho fatto una prova, poi devo tornare indietro, rimettere tutto a posto. Giocate a scacchi con un amico, senti prova a sta mossa, ma è solo la prova, eh? Lasci lì, ci pensi un attimo, ma no, no, no, va male, torno indietro, provo un'altra. Questo stiamo facendo. Questo provare e rimettere le cose a posto prende il nome di backtrack, cioè questa operazione di rimettere le cose a posto si chiama backtracking della soluzione. Cioè rimetto le cose a posto dopo che ho provato a, a pacioccarle, a modificarle. Io quando esco dalla funzione, tutto deve essere esattamente come l'avevo trovato. E anche dentro la singola iterazione, tutto deve essere, ogni nuova iterazione, ogni nuovo tentativo di una possibile sottosoluzione deve trovarsi come tentativo della stesso problema. Quindi non mi, non mi devo trovare il problema modificato dal fatto che prima ho fatto un tentativo diverso. Allora, ovviamente il backtracking serve se noi stiamo lavorando su strutture dati condivise. Se stiamo lavorando su variabili locali, no, perché vuol dire che semplicemente quando esce la funzione, quella scompare. Però se stiamo costruendo una soluzione, lavorando su variabili condivise, dobbiamo sempre fare attenzione, ricordarci di rimettere le cose a posto. No? Faccio un passo, vedo cosa succede e torno indietro. Faccio un passo in un'altra direzione, vedo cosa succede e torno indietro. E così via, sempre così. Allora, come possiamo aiutarci? Eh, eh, dobbiamo, e noi faremo un po' di esercizi così, nel senso che dedicheremo un certo quantità di tempo diciamo così, sulla carta e poi passeremo al codice, perché dobbiamo prima di tutto capire, quando abbiamo un problema da risolvere in modo ricorsivo, come arrivarci. Cioè, c'erano delle macro domande. Ok, ho detto che c'è una funzione che si chiama tante volte, ogni volta c'è un livello in più, ma cosa rappresenta il livello? Come affronto il problema? Come decido di, com di decomporre il problema o di costruire la soluzione? Cos'è una soluzione totale al problema? Oppure cos'è una soluzione parziale che ottengo da un sottoproblema? Certo non sono domande filosofiche, queste, no? Sono, ma allora, questa soluzione cos'è? È una list? È un set? E cosa c'è dentro questo set? E ad ogni livello, cosa succede? Aggiungo un elemento al set, lo tolgo, divido il set in due? Ad ogni livello, che operazione faccio? E ogni problema sarà diverso. Ma le domande che dobbiamo farci sono sempre le stesse. Quindi in pratica. Noi dobbiamo prima di tutto decidere come rappresentiamo una soluzione, sapendo che la soluzione la scopriamo poco per volta. Quindi avrò, dovrò rappresentare delle soluzioni ancora incomplete, parziali. La soluzione parziale è della persona più vecchia delle prime tre file, di qua, oppure la catena di due persone a cui non so se si può aggiungere una terza, o delle soluzioni parziali. E ogni volta che ho una soluzione parziale, devo trovare una regola per generare tutte le possibili soluzioni di livello più 1. Quindi nel caso dell'aula prima, la regola era prendere il problema che ho e dividerlo in due. E ho generato due sottoproblemi. Prendendo un set e dividendolo. Anzi, non è un set perché in realtà voi siete seduti in un posto ben preciso, quindi è una matrice. Dividendo una matrice per la lunghezza o per la larghezza. È un modo. Prendo il problema, divido in due sottoproblemi. Nel caso del domino della sequenza, date le pe i pezzi che ho, quelli che sono in tavola, quelli che ho in mano, vedo quali potrei mettere e dove. E genero tutte le possibili mosse, tutti i possibili modi per costruire la soluzione che è un passettino più avanti, un livello in più rispetto a prima. Può essere fatta per divisione, quindi riducendo il problema, oppure aggiungendo un pezzo alla soluzione. Dipende da cosa abbiamo in mano. Dopodiché a un certo punto, andando avanti con questo meccanismo, mi accorgerò che ho vinto la partita domino, o mi accorgerò che ho una persona sola di fronte a me. Allora a quel punto mi fermo, la soluzione è una soluzione completa. Non posso più aggiungere nulla. Poi non posso più aggiungere nulla e ho vinto, oppure non posso più aggiungere nulla e ho perso, sono due casi diversi. Ma di sicuro la soluzione è completa poiché sia buona o meno buona non lo so quindi ho la regola generale per generare nuove soluzioni che incasellerò nella macchina ricorsiva ma questa regola generale deve essere fermata da una regola di stop che mi dice hai finito non puoi più andare avanti e deve essere avviata al primo livello come parto? Noi faremo uno sforzo mentale abbastanza forte qua. Scusate, ho la slide sbagliata qua nella parte gialla per cercare di capire come generare questa ricorsione. E quindi il modo più semplice per capirlo, per, diciamo, per ragionarci, è di immaginare di essere a metà. Non sono a livello 1, sono a livello magari 3. Qui c'è già qualcuno che ha fatto un pezzo di lavoro sopra di me e io devo fare la mia, la mia fettina e poi delegare a quelli sotto. Se sono a livello 3, o, o quelli del livello 1 e 2 che hanno già lavorato, io devo fare un po' di lavoro e delegare a livello 4, il lavoro che rimane. È più facile da ragionare se ci mettiamo nel caso medio, nel caso intermedio. E poi però dobbiamo porci il problema della terminazione, quando arrivo in fondo, e dell'inizio. All'inizio abbiamo messo una chiamata solve problem, qual è il problema che viene costruito come primo livello, questo è un caso di nuovo particolare, iniziale e caso particolare finale quindi sono i tre momenti dell'esecuzione della, dell della ricorsione a cui dobbiamo fare attenzione e se è una soluzione è parziale una soluzione parziale significa una soluzione che non è ancora la soluzione del problema intero per cui richiede ancora di fare la ricorsione se devo ancora fare ricorsione innanzitutto mi chiedo ma questa soluzione che ho qua è valida oppure per caso non lo è? ho cioè, mm, fatto prima l'esempio degli scacchi questa mossa è valida o no? oppure esce fuori dalla dalla scacchiera oppure andrebbe su, un, su una casella già occupata oppure c'è qualche ostacolo in mezzo perché può darsi che quella soluzione non sia valida, allora a questo punto anche se non è ancora tutta lunga non è ancora giunta la lunghezza massima, mi fermo perché già così non ha più senso andare avanti mi accorgo già prima che da qua la soluzione non la trovo eh, come quando trovavo la fila dei banchi vuoti non inutile andare avanti a dividere sedie in sedie se invece è valida ovviamente devo continuare non sempre posso sapere se la soluzione che ho di fronte è valida o no. Magari lo scopro solo alla fine. Um, no, un esempio lo facciamo dopo. Oppure, se sono arrivato alla fine della ricorsione, quindi ho una soluzione completa, questa soluzione può essere valida o no. Valida vuol dire che è il massimo che stavo cercando, vuol dire no, che risolve il problema, oppure semplicemente è una soluzione completa il cui valore, la cui bontà, immaginate le persone sul pullman sono tutte sedute a sinistra, è una soluzione possibile, sì, è valida, sì, è ottima, no. E quindi la butto via. Se invece non la devo buttare via, me la devo tenere. Allora, ho dei problemi di tipo diverso. Uh, a seconda del problema mi chiedono a volte di trovare almeno una soluzione che vada bene allora la prima che trovo la salvo ed esco oppure ho bisogno dell'elenco di tutte le soluzioni allora man mano che ne trovo una la devo salvare e poi alla fine della ricorsione avrò un lungo, una lunga lista, un lungo elenco di soluzioni trovate oppure devo trovare la migliore quindi, man mano che trovo soluzioni, mi vado a confrontarle con la migliore già vista, faccio un max e continuo a cercare per vedere se ne trovo delle altre ancora migliori. Oppure mi chiedono semplicemente di sapere quante sono le soluzioni. Quindi, quando trovo una soluzione, la conto, incremento un godatore e butto via la soluzione e vado avanti a cercare delle altre. E il seconda del problema, quando sono nel caso terminale, devo fare cose diverse. Il caso più fortunato è, quando trovi le soluzioni, fermati, esci, interrompi tutto e vai a casa perché ti basta trovare una soluzione possibile. Normalmente ci sono due problemi, due grosse categorie di problemi. Problemi di ricerca, dove è difficile trovare una soluzione. Una volta che l'hai trovata, diciamo che una vale l'altra. Immaginate di dover fare l'orario del Politecnico, incastrando gli orari degli studenti, dei professori, di disponibilità delle aule, eccetera, eccetera. Non è facile trovarlo, molte volte fai dei tentativi e poi dici no, caspita, adesso qua non abbiamo più aule, oppure ah no, quei studenti sono già da un'altra parte e quindi non possiamo più far nulla. E ti trovi dei punti morti e devi tornare indietro e riprovarne altre, la ricorsione serve proprio a questo, a provarle tutte. Ma quando ne trovi una, sei contento. Quindi praticamente sono ricorsioni in cui tu devi arrivare al livello 100, non ci riesci mai perché ti fermi sempre prima. Perché per strada trovi delle soluzioni parziali non più valide e non puoi più andare avanti. Ma appena trovi il livello 100, la prima volta sei a posto. Problemi di ricerca. C'è uno spazio di soluzioni immenso, ma è difficile trovarne almeno una valida, completa. Oppure problemi di ottimizzazione. Quello dell'autobus. Le soluzioni valide ce ne sono tantissime. Comunque salgano va bene. Ma qual è quella ottima? Allora, problemi di ottimizzazione, di solito è facile generare molte soluzioni, ma il problema è quello di trovare quella migliore, che ottimizzi, che massimizzi una funzione di obiettivo. Quindi a seconda di, poi ovviamente ci sono tutte le sfumature tra questi due estremi, il problema di ricerca pura, o in cui mi basta una soluzione, una volta che ho trovata una, le altre sarebbero comunque equivalenti, o un problema di ottimizzazione in cui è facilissimo trovare tutte le soluzioni problemi veri, di solito è già difficile trovare soluzioni e quando ne trovo una però magari voglio anche che sia ottima. No? Quindi noi stiamo, eh, finora sono rimasto sul generico perché in realtà quello che stiamo imparando è un meccanismo di ragionamento e poi di implementazione generale che si applica a una vastità di casi possibili molto grande, no? quindi stiamo cercando più o meno di capire quali sono i confini dello spazio in cui ci muoviamo. Questi ragionamenti qua non possono prescindere dalle strutture dati, per quello che abbiamo speso un po' di tempo a rifare liste, hash, alberi e cose del genere, no alberi non abbiamo ancora visto. Ehm, proprio perché le strutture dati ci servono per poi memorizzare e gestire queste soluzioni parziali, aggiungere, togliere, modificare e così via. E quindi dobbiamo dirci... dirci come è fatta una soluzione, come la rappresentiamo e come è fatto lo stato della ricerca, lo stato della ricorsione, lo stato del sistema, mentre stiamo facendo la ricorsione. C'è cioè, un conto è la soluzione, un conto sono tutte le informazioni che mi servono per poter aggiungere un pezzettino alla soluzione, che sono maggiori rispetto alla soluzione finale. Devo ricordarmi tutte le mostre precedenti, di evitare di riprendere la stessa persona, eccetera, eccetera. E quindi mi servono le strutture dati aggiuntive per gestire lo stato della ricerca. Allora, questo qua è il nostro schema generale, no. eh, dove qua abbiamo messo ABCDE, dei blocchi, dove il blocco A è la condizione di terminazione. Il blocco B è la generazione delle soluzioni parziali, poi ci sono un ciclo da qualche parte che ovviamente iteri su queste soluzioni. Poi la chiamata ricorsiva, qui ho messo, rispetto al colo codice precedente, un if in più. Cioè, magari non è detto che questa nuova soluzione la debba provare. Potrei non doverle provare tutte. Perché? Ma magari perché... Questa nuova soluzione è equivalente a una precedente, o perché include un elemento che non voglio, perché l'ho già preso, o perché so già che il suo valore, la sua funzione obiettiva sarà troppo piccola no? e quindi non, serve, non vale la pena, poi di caso in caso vedremo. L'idea è, non è detto che si debba sempre fare la ricorsione per ogni soluzione parziale. Facciamo una soluzione parziale, le guardiamo e decidiamo quali vale la pena di provare. E poi se serve, fare backtracking. Quindi rimettere le cose a posto prima di riprendere il ciclo for. Questo è un po' il nostro schema. Ci sono dei casi in cui... Uh, vabbè, ci sono delle operazioni da fare, qui è stato chiamato Dual always, il caso è, è raro, ma è come se tu dovessi gestire ogni singolo caso, ogni singola soluzione parziale, come fosse anche una soluzione totale. quell'esempio che ho fatto, eh, era qua perché l'avevamo fatto, poi ci sarà anche il laboratorio, il giochino Razzle, lo conoscete ancora? Eh? E, era di voga qualche anno fa ma è ancora sempre allora tu componi delle parole andando avanti sulla tastiera in ogni punto quella che hai può essere già una parola finita oppure potresti voler andare avanti e allungarla allora ogni soluzione parziale è potenzialmente anche una soluzione totale ma anche una soluzione parziale cioè, quando, arrivo, quando ho fatto tre lettere, ABC, io devo dirmi, ok, ABC è una parola valida, se sì salvo il punteggio, poi comunque che sia valida o no, continuo a vedere se ad ABC posso aggiungere D e F. Quindi ho trovato una possibile soluzione finale, che è la parola ABC, ma questa non mi deve fare terminare la ricorsione. Come ci immaginiamo i problemi di ricerca, noi abbiamo tutti questi livelli di ricorsione e la soluzione vera la troviamo solamente in fondo, spesso. Ecco, ci sono dei casi invece come questo, in cui le soluzioni vere sono tutti i punti intermedi, non solo quelli in fondo. Quindi ad ogni livello devo sia trattarlo come livello intermedio per continuare la ricorsione, sia come livello terminale, perché magari contiene una soluzione valida, completa, completa ma ancora più completabile ancora. Allora dobbiamo cercare nei vari problemi di proprio scriverci A, B, C, D, E. Cosa devo fare in questi casi? Hm? Ci ragioniamo, lo costruiamo e poi da lì scriviamo il codice. Allora, io voglio cominciare con voi a fare il primo esercizio che proviamo a risolvere in modo ricorsivo, che è questo. non so chi di voi gioca a totocalcio, è possibile quando voi giocate delle colonne a totocalcio selezionare più di un'opzione, no? Quindi potete per questa prima partita, cos'era? bari del 91, potete selezionare uno, o X, o due, oppure uno X, o 1-2, o x-2, o 1-x-2. Se voi annerite 1-x contemporaneamente in realtà state giocando due colonne, quella con l'1 e quella con la x. Allora il problema che ci diamo è, data la giocata di un giocatore, quindi le caselline che lui ha annerito, sulle 13 partite, per ciascuna partita avrà detto 1, oppure 2, oppure x, oppure 1-x, x-2, 1-2, oppure 1-2-x, la favola tripla. Per ciascuno di queste 13 partite c'è una di queste 7 scelte dell'utente, e che questo corrisponde ad aver giocato molte colonne diverse. Quindi, se l'utente, prendiamo quello che ho scritto qua nell'esempio, avesse giocato una schedina, l'ha fatta solo di 3 non di 13, in cui la prima partita ha detto 1, alla seconda partita ha detto 1x e la terza partita ha detto x2. Questo in realtà corrisponde ad aver giocato quattro colonne diverse. 1, 1x, 1, 1, 2, 1xx, 1x2. Lo vedete? Questo qua è scritto male. Cioè, praticamente le colonne sono, è come se lui avesse giocato una colonna, 1-1-x. Perché sta dicendo, la prima partita finisce sicuramente 1, vincitore in casa. La seconda partita può essere vincitore in casa oppure pari. E la terza partita o è pari o vince fuori casa. Quindi lui con questa notazione compatta ha giocato 4 colonne diverse, quattro possibili risultati uno è questo l'altro è quello in cui una, la prima partita sempre è 1 la seconda potrebbe essere x e la terza x oppure 1 1 2 oppure 1 x 2 posso se scriviamo così quindi questa colonna multipla, con la scelta multipla, corrisponde a queste quattro colonne giocate. E se tu fai questa giocata, paghi per quattro colonne, non paghi una sola. Allora, noi vogliamo fare un programmino che parta dalla schedina giocata e stampi l'elenco di tutte le colonne espanse. Corrispondenti a quella giocata. Allora, già nel farlo in questo problema mini mini micro ridotto già mi stavo un po' perdendo devi ricordarti di trovare tutte le combinazioni possibili voi lo sapete dire che sono 4 perché sono 1 per 2 per 2 quindi quello che dicevamo prima sul calcolo combinatorio è facile dire quante sono le colonne ma quali sono? me le generi tutte me le fai vedere tutte Allora, come possiamo impostare un problema del genere? Allora, io mi sono già preparato alcune classi di appoggio, che sono su, su GitHub già, in un progetto che si chiama Totocalcio, dove parto, il cuore di tutto è questa classe, in realtà è un'enumerazione che ho chiamato risultato, per non avere a che fare con numeri 0, 1, 2, poi il, oppure il 3 vuol dire x o altro, no, ho definito dei simboli che sono 1, 2, x. No, il risultato quindi è il singolo il risultato possibile della singola partita. Okay? In realtà l'utente fa delle previsioni, quindi una classe previsione, che altro non è che un insieme di valori, di risultati un set di risultati che possibilmente non è, non è un insieme vuoto questo set può avere un valore quindi lui ha giocato 1 oppure 1x e quindi è un set che contiene due elementi è un set non una list perché gli elementi non sono mai ripetuti quindi l'elemento della schedina quindi questa casellina qua 1x2 questa riga, la chiamo in Java, l'ho chiamata previsione. Ciascuna delle caselline, l'1, l'x, il 2, e invece è un risultato. Ok? Allora, vabbè, poi ho dei costruttori che mi permettono, semplicemente per comodità, di aggiungere uno, due o tre risultati direttamente quando aggiungo, oppure faccio un add, per gestire il set, questo set ma semplicemente una classe che mi ricorda un set di risultati. Cosa fa l'utente? L'utente fa un pronostico. Pronostico è una lista di previsioni. Un pronostico dice secondo me vince questo e io ti do una serie di previsioni, e ogni previsione ricordiamoci che può avere più di un risultato possibile. Quindi ad esempio l'utente, qui ho messo una piccola classe di test, eh, fa una schedina, io ho messo come parametro la dimensione della schedina, per non tutte da 13, cominciamo con la schedina da 3. Dico che il primo risultato è 2, il secondo risultato, quindi creo un nuovo pronostico. In questo pronostico nella prima partita faccio la previsione che il risultato sarà 2. Nella seconda partita la faccio previsione che il risultato può essere 1 oppure x, nella terza partita il risultato sarà 1x2, quindi non ho idea di chi vincerà. E quindi se io eseguo questo test pronostico, mi dice che la schedina è così. Il mio pronostico è 2 per la prima partita, 1x per la seconda, 1x2 per la terza. L'ho stampato in questo formato sulla riga perché sennò per le colonne. Si sbordola troppo. Allora, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo fare una procedura che, preso questa classe pronostico, mi genera una lista di schedine nelle quali tutte le alternative vengono espanse in tutti i modi possibili e immaginabili. Ok? Quindi ci sarà. 211, 21x, 212, 2x1, 2xx e 2x2 in questo caso. Allora ho creato ancora un'altra classe che semplicemente si chiama schedino, l'ho chiamata se non sbaglio, che è semplicemente un elenco di risultati. Eh, mentre pronostico era un elenco di previsioni, quindi previsione è un set, la schedina è semplicemente un elenco di risultati, il risultato è o l'1 o la x o il 2. Quindi io devo prendere un pronostico e espanderlo in un elenco di tante schedine. Ogni schedina sarà una colonna singola. Ok? Allora, come possiamo farlo? Allora, vediamo che il nostro test pronostico a un certo punto dice, ah dov'è il test pronostico? Ho fatto questo pronostico e vorrò espanderlo, vorrò avere un metodo che sarà un list schedina eh, uguale eh, risultato, uguale un metodo di una certa classe che mi dia l'espansione. Quindi espandi di P, del pronostico. Adesso qua dobbiamo inventarcelo Questo è ciò che io voglio fare. Prendere questo pronostico, chiamare un metodo espandi, che mi tiri fuori un elenco di schedina una lista e poi questa lista me la vado a stampare con calma. Quindi posso avere una classe dentro la quale metto l'algoritmo di espansione. Questa classe la possiamo chiamare uh, expander. E lei avrà un metodo expand che restituisce una lista di schedina ricevendo come parametro un pronostico. la mia classe expander avrà questa interfaccia esterna fatta così e quindi nel mio programma di test userò una nuova e quindi questo sarà x.expand. quindi il codice qua ce l'abbiamo quindi visto da qua non c'è nulla che ci spaventi abbiamo creato una classe che contiene dentro delle stringhe fatte così dei set di valori lo passiamo a un metodo e mi restituisce una lista adesso tutto il lavoro ovviamente lo facciamo dentro questa classe expander la quale cosa dovrà fare? allora proviamo a rispondere a queste domande no? le domande che ci siamo fatti prima del nostro Se il mio obiettivo è quello di generare tutte le soluzioni, allora innanzitutto cominciamo a generarne una. Come faccio a generare una soluzione? Una soluzione che cos'è? È una colonna, una delle colonne espanse dal pronostico. Quindi per generare una singola colonna, come posso fare? Beh, posso lavorare un elemento per volta, una partita per volta. Quindi se io, come ho fatto a mano, quando ho fatto 1, 1, x, eh, abbiamo scritto a mano prima, eh, ho preso l'1 e l'ho messo qua. Quindi al primo livello della ricorsione prendo tutte le alternative possibili che il pronostico prevede per la prima partita e le provo a mettere. Poi, a livello successivo, prenderò tutte le alternative possibili che il pronostico prevede per la seconda partita e le aggiungerò alle alternative che avevo sulla prima partita. Quindi ogni volta che scendo di un livello, io aggiungo una partita alla mia schedina l'aggiungo come? In tutti i modi possibili previsti dal pronostico. Quindi livello 0, chiamiamolo così, abbiamo gli stessi indici della lista, livello 0 prenderò la prima partita. Mi chiederò, caro pronostico, quali sono le possibilità per la prima partita? E per ciascuna di queste provo a metterla nella schedina, e poi passare al livello successivo, al livello 1. Quindi la mia soluzione parziale è una lista di risultati, quello che ho chiamato schedina. Schedina non ancora completa, che non contiene ancora gli n elementi. La mia soluzione parziale. La mia soluzione totale, è completa... Cos'è? È una schedina che contiene tutti gli anni elementi. Quando è che una soluzione è valida? Sempre. Le soluzioni complete sono sempre valide. In questo caso, in questo problema. L'importante è generarle tutte. Ok? Come viene avviata la ricorsione a livello 0? Con una schedina vuota. Quindi io parto da 0, devo arrivare fino al livello n, a livello n avrò una schedina con n elementi, quella me la salvo. Fa parte del risultato. Quindi queste sono le idee che abbiamo avuto. Quindi io dovrò avere... Allora questa funzione che ho chiamato qua expand non è ancora la funzione ricorsiva. perché dovrà preparare un po' di lavoro cioè il contesto, la, le variabili che servono perché poi la procedura che fa il lavoro vero quella ricorsiva abbia tutto pronto questa è la funzione che chiama a sua volta la ricorsione nella ricorsione che cosa abbiamo? abbiamo una procedura metodo privato. Che cosa? Per ora mettiamolo void, poi vediamo se serve salvare qualcosa. Ricorsivo. Chiamalo cerca, solo più breve di ricorsivo. Questo è il metodo ricorsivo. Cosa ha bisogno per lavorare? Allora, quello che vi abbiamo detto prima è, immaginiamoci il modo più semplice è immaginarci di essere a metà della ricorsione. Quindi mi danno già una schedina parzialmente compilata e io devo aggiungere un elemento in più. Okay? Quindi mi serve lo stato della ricerca, che è una schedina parziale, poi mi serve ovviamente il pronostico, perché se no non so quali sono le opzioni che devo esercitare, e infine mi servirà come minimo anche il livello. Quindi ti ha dato una schedina con le prime due righe già fatte, e ti hanno detto che le prime due righe già fatte, livello uguale a 2. Allora tu cosa fai? Provi le terze righe. E quindi crei delle schedine parziali nuove a cui aggiungi un terzo elemento. Preso cosa? Tra le opzioni, i risultati possibili che il pronostico mi dà a livello 3 sulla della terza partita. Ok? Quindi... Facciamo la parte di ricorsione, poi ci lavoriamo intorno. La parte difficile la facciamo subito. Ho un problema parziale. Facciamo finta che la schedina sia questa. 1, x. Quindi, livello 2. Livello 2 vuol dire che devo mettere il terzo. Quindi, devo guardare il pronostico P di 2. Cioè il secondo elemento del pronostico supponiamo che sia x2. Allora dovrò provare, allora genererò le nuove soluzioni parziali 1x li ho già e ci aggiungo x e 1 x e ci aggiungo 2. Mi hanno dato una soluzione parziale, mi hanno detto se è il terzo livello, livello uguale 2, perché contiamo da 0, allora vado a vedere il pronostico per la terza partita. Cosa mi dice? Mi dice ah, l'utente ha pronosticato x2. Allora prendo la soluzione parziale senza neanche guardarla e ci aggiungo x, e poi provo a fare ricorsione su questa, poi riprendo la stessa soluzione parziale di prima, sempre la stessa, e stavolta ci aggiungo 2, che è l'altra alternativa possibile, e faccio ricorsione su quest'altra. Quindi in Java sta roba come si scrive? Allora, innanzitutto dovrò vedere quali sono le previsioni lecite. Si chiama previsione, no? La classe... sì. Eh, le, le mie mosse possibili le ottengo dal pronostico. E eh, qui non ho un get che mi dia... Qui solo add per crearlo, ma mi serve anche un getter che mi dia questa colonna. Facciamolo un get public, public. void, non void, eh, previsione, get di int. This.colonna.get di int. qualcosa che mi dica che qual è la previsione di quella partita quindi p.get di livello se il livello è uguale a 0 p.get di 0 mi dà la prima no, la lista hanno gli indici che partono da 0 no? mi dà la prima con livello uguale 2, nel nostro esempio, mi dà la terza partita. Previsione è un set dentro. Allora, per ogni elemento del set, dobbiamo fare il nostro tentativo. Quindi for risultato, la singola mossa, la prendo. Anc ecco io ho un metodo che si chiama getValori che mi restituisce un set di risultati mm? abbiamo detto che la classe previsione non è altro che un set di oggetti risultato quindi questo get valori, mosse getValori mosse.getValori è il mio x2, cioè anzi il set composto da x e da 2 Quindi dentro questa parentesi di graffa sono qui, x2 sono i due tentativi da provare e devo costruirli così. Quindi dovrò creare una nuova schedina parziale in cui aggiungo la prima mossa, cioè ci aggiungo x, E a questo punto posso andare avanti con la ricerca passandoti la, la soluzione parziale che ho aggiunto, a cui ho aggiunto un elemento, lo stesso pronostico perché è sempre lui, e il livello più 1. Poi ciò che dovrò fare, quindi ho aggiunto 1xx, poi richiamo la ho finito il mio lavoro, richiamo la procedura cerca dicendo Date sotto, da qui in avanti, vai avanti tu, qualcun altro. Ho ridefinito il problema come un problema di livello 4, cioè troviamo l'espansione della quarta partita. Io l'espansione della terza l'ho fatta. E così via. Devo poi ricordarmi di rimettere a posto le cose, perché eh, io se, ho, se questo ciclo for viene eseguito due volte, ho aggiunto la mossa 1xx, poi il 2 devo aggiungerlo non a questo, ma alla soluzione parziale di partenza. Quindi qui ho sporcato la soluzione parziale. Alla seconda iterazione farei un add sull'add di prima, che non va bene quindi devo ripulire, ho due modi qua, o mi creo una copia della soluzione parziale un nuovo oggetto eh, parziale, ci ricopio dentro i valori, tu lo aggiungo e poi lo butto via, oppure se modifico, per evitare tutto questo lavoro, se modifico quello originale che mi hanno passato, poi lo devo rimettere a posto, in questo caso possiamo fare che l'oggetto previsione no, questo è chi è la schedina? l'oggetto schedina gli diamo un metodo in più in cui dico, cancella l'ultimo elemento che avevi. Pertanto io dovrò cancellare sempre solo l'ultimo, ne aggiungo uno, poi lo tolgo, e tolgo sempre l'ultimo che ho aggiunto. Lo devo fare dentro l'oggetto schedina, perché io la, la lista colonna non ce l'ho, dalla dal mia procedura ricorsiva. No? Quindi la schedina le permette di aggiungere un risultato o di togliere l'ultimo remove last e quindi nel mio expander remove last quindi qua provo la soluzione chiede alla procedura ricorsiva di analizzare il problema a questo punto modificato con una soluzione già più lunga e con uno spazio di ricerca più piccolo perché via via il pronostico lo sto mangiando ogni, a ogni livello della ricorsione sto esaminando un elemento in più del pronostico ok, ovviamente questo è ancora il nucleo abbiamo risposto alla prima delle tre domande chiave come faccio data una soluzione parziale a generare le altre? Guardo il pronostico a quel livello e aggiungo. Adesso dobbiamo corrispondere alle altre due domande. Cosa faccio quando sono arrivato in fondo alla ricorsione e come faccio per farla partire? Quindi a monte di tutto c'è stata la domanda come rappresentiamo le soluzioni con delle liste, con dei set. Ma questo è semplicemente una volta che ho l'idea di cosa devo fare, uso gli oggetti normalmente come costruisco la soluzione, una partita per volta. E ad ogni partita proverò tutte le mosse possibili, tutti i risultati possibili compatibili col pronostico che ha fatto l'utente. Ok? Teniamocelo da parte, che domani sera lo finiamo.